Un saluto da Gerardo Paterna e ben trovato ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format realizzato per il blog Gerardopaterna.com. Oggi continuiamo il viaggio nel mondo delle agenzie digitali e ibride, infatti in studio con me c'è Daniel Debash, eh, fondatore e CEO di RockAgent. Ciao Gerardo. Ciao, grazie ben, ben arrivato. Grazie. Allora, partiamo subito con le domande. RockAgent, ti senti più ibrido o digitale? Allora, Gerardo, eh, la visione di Rock Agent è unire due mondi, il mondo della mediazione tradizionale e il mondo del digitale. Quindi, se per agenzia immobiliare ibrida intendiamo una realtà che investe in marketing e in tecnologia a supporto degli agenti sul territorio, assolutamente stiamo parlando di Rock Agent. Eh, nella nostra visione, l'agente immobiliare resta protagonista nella compravendita, tutti i nostri investimenti sono fatti nella direzione di rendere più efficiente e più produttivo il lavoro dell'agente immobiliare, consentirgli di gestire un numero più elevato di incarichi e quindi di vendite e ovviamente avere maggior tempo disponibile per la componente relazionale con i clienti. Eh, lo facciamo attraverso quattro eh, elementi fondamentali che sono il primo un'acquisizione semplificata, semplificata dal fatto di investire in marketing online e offline aver sviluppato eh, molteplici software che semplificano la vita degli agenti e l'abbiamo fatto con loro, giorno dopo giorno li miglioriamo eh, miglioriamo questi gestionali per riuscire veramente a semplificare l'attività quotidiana terzo elemento è sicuramente eh, avere un back office centralizzato che supporta gli agenti sul territorio e quarto, elementi, e quarto elemento una standardizzazione dei processi molto importante e attenta direi. Se vogliamo, eh, Rock Agent, possiamo eh, così, renderla, immaginarla simile alla Compass americana? Ci sono molti punti di contatto a parte diciamo le, gli ordini di, di grandezza, di grandezza eh, lo so, siamo, sì, va bene. però diciamo che in generale eh, tutte le start-up, Compass non è più una start-up, tutte le realtà americane, ma anche del Regno Unito, francesi, eh, hanno punti di diversità con... Eh, con noi, il perché è semplice, il mercato italiano è davvero complesso e quindi si può guardare fuori, si può studiare, però diciamo il salto di qualità finale lo si fa adattando il modello a quelle che sono veramente le tipicità del nostro paese. Ok. AeroKaget, eh, come distingui il prezzo dal valore del servizio che, che offrite? Che L'elemento prezzo è lo sai bene. che è sempre molto discusso, è caldo, ecco, è caldo. Eh, caldo. È caldo. caldo, è caldo. Allora, noi ragioniamo su logiche di volume, quindi l'obiettivo è sicuramente quello di arrivare a generare un numero di compravendite molto molto elevato. Per arrivarci dobbiamo, abbiamo dovuto e stiamo continuando a creare un flusso costante e crescente di incarichi che ci costruiscono il nostro portafoglio. Quindi un'acquisizione semplificata e appetibile anche dal punto di vista del prezzo per chi ha una casa da vendere. Esatto. Ecco. Tu mi insegni però che un modello basato solamente sul prezzo non è assolutamente scalabile. Ecco, questa era la seconda quindi, parte della domanda. E esatto. quindi qui andiamo all'investimento sui servizi che si fanno okay. per la gestione dell'incarico. Eh, adottiamo uno standard di servizio piuttosto elevato su tutti i nostri incarichi, eh, in modo tale da eh, far percepire al cliente la, eh, il fatto che il suo immobile gestito con tutti diciamo i servizi più innovativi eh, accompagnato dalla valutazione elemento fondamentale per tutte le agenzie immobiliari quindi che deve essere fatta correttamente eh, due diligence sull'incarico quindi documenti problematiche difformità eh, piano di marketing posizionamento eh, tutto seguito dalla a alla Z, da un agente immobiliare da un mediatore di qualità in carne ed ossa, carne ed ossa. il cliente è felice perché percepisce questo valore aggiunto, sì. noi siamo, siamo, strutturiamo tutta questa serie di servizi non in maniera artigianale ma in maniera industriale in modo tale da creare delle economie di scala sui costi. Al termine della transazione l'acquirente andrà a pagare mediamente la classica provvigione che è del 3%. Oh, ok, finalmente qualcuno che lo dice perché la comunicazione solita delle agenzie digitali e ibride è quella di dire puntare molto sul basso costo del servizio, qui in realtà pochi ti dicono che. C'è un acquirente che alla fine una commissione deve pagare per tenere in piedi il modello, quindi grazie per questa precisazione, no? siamo contenti di questo. Okay. Quindi l'acquirente poi alla fine paga una commissione di paga. mercato. sì, Fantastico. E, allora, intanto devo fare i complimenti perché, sai, tra le poche start-up italiane non è vero ad aver preso un po' di soldi in giro. Non, no? è, stato non è stato facile. Non è stato facile, infatti la domanda era proprio allora, eh, Israele sarà una partner? che eh, ha coordinato questo, questo round di finanziamento da, da 3 milioni, che sono tantissimi per il nostro ecosistema, pochi probabilmente, esatto. paragonati ecco, al fabbisogno della startup up e alle logiche diciamo, internazionali. Come li hai convinti? Allora, eh, ho conosciuto il, il presidente di Sarona, di Sarona Partner circa dieci anni fa in un evento di startup che si teneva a Parigi. Siamo rimasti in contatto durante questi, questi dieci anni, così nel 2018 lo contattai dicendogli sto cercando finanziamenti per il lancio di una nuova startup in Italia. Puoi immaginare il numero di mail, conference call che sono partite, l'interesse c'era. Alla fine mi invitò a presentare eh, il business plan di fronte, a una, una platea di investitori uh, di business angels e hai fatto il pitch e ho fatto il classico pitch classico pitch da startup in inglese, in inglese, in inglese. In inglese. E, e gli ho raccontato la situazione attuale del mercato del, diciamo, della mediazione italiana immobiliare italiana ho raccontato quello che stava succedendo in giro per il mondo con focus chiaramente sui paesi a noi più vicini Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e poi ho concluso spiegando che secondo me chiaramente era il momento giusto per entrare sul mercato con questo modello di business abbiamo lavorato qualche mese alla fine sono, è arrivato questo aumento di capitale da 3 milioni che ci è servito e servirà per diciamo aumentare la nostra capillarità sul territorio nazionale investire in marketing tecnologia e persone ovviamente ok allora prima di passare all'ultima domanda sulla sulla rete sul presidio sull'affiliazione eventuale di, di agenti immobiliari eh, volevo fare un ragionamento con te un po' sul concetto di dematerializzazione dell'agenzia. Allora, eh, torna il vinile, torna la carta stampata, comincia a, così, a, a riavere, a soliticare l'interesse di tante aziende. La generazione Z, insomma, comincia ad essere più sensibile all'esperienza fisica più che digitale, quindi si tornano a leggere i libri fisici, no, a fare esperienze più eh, connettive, ecco, che, che, che mettono in connessione ecco, le, le, le realtà fisiche. Quindi l'agenzia immobiliare davvero tenderà ad essere smaterializzata? Ma se vuoi mi ricollego con la prima domanda che mi hai fatto, il fatto di coniugare l'esperienza fisica, tra virgolette, con l'agente immobiliare e non sostituire l'agente immobiliare a tutto quello che è tecnologia di ultima generazione generazione, standardizzazione, è un po' la formula vincente dell'agenzia ibrida. Da un lato il settore immobiliare per quanto mi riguarda è un settore che per quanto la tecnologia può avanzare vedrà sempre protagonista il mediatore, questo perché? Perché per definizione eh, il processo di vendita immobiliare è un processo molto emotivo, Uh, molto spesso le parti in causa stanno per uh, effettuare l'investimento finanziario più importante della loro vita, quindi questo porta delle complessità che il mediatore di qualità sa gestire e sa risolvere. D'altro canto, canto, viviamo e conviviamo con uh, l'esigenza di una società che ha tutto a portata di smartphone, quindi il compito di Rock Agent è sicuramente coniugare questi due aspetti, queste due uh, facce della stessa medaglia e offrire un servizio che sia un mix delle due, conservando chiaramente l'esperienza dell'agente immobiliare e garantendo sempre un servizio che sia professionale, sicuro e trasparente. Mi viene da, da farti una, un esempio appunto sulla trasparenza e su come noi intendiamo la tecnologia in, in rock agent. I nostri clienti venditori possono accedere ad un'area riservata dove possono uh, seguire in tempo reale l'andamento della compravendita, statistiche, vedere vedere dove è pubblicato l'immobile. Dati di utilizzo oltre uh, ogni positiva uh, aspettativa una partecipazione. Partecipazione massima soprattutto da uh, persone di fascia d'età più avanzata che onestamente non ce l'aspettavamo e diciamo si, uh, si crea una un rapporto migliorativo e anche di fiducia tra l'agente e il cliente. Il cliente è sereno perché può vedere in temporale 24-7 eh, l'andamento della trattativa, le statistiche, eh, l'agente immobiliare viene sgravato da, da un'attività che può essere il report manuale delle visite piuttosto che certo. e si crea anche una bella sinergia perché non poche volte ci capita che il proprietario dell'immobile chiama la gente per discutere la strategia, ma guarda possiamo uh, rivedere il prezzo, possiamo fare così, possiamo. quindi si crea un, un rapporto anche di fiducia e di squadra che ci porta chiaramente all'obiettivo quello di vendere okay, l'immobile. Interessante questo dinamico, grazie. Ci parli del uh, progetto di affiliazione e di inclusione di agenti immobiliari, quindi insomma dove volete aprire e che tipo di agenti immobiliari state cercando? Allora, parto da dove siamo oggi. Sì. Siamo presenti in otto città con 50 agenti immobiliari. Sono tutti capoluoghi di provincia. Eh, siamo, siamo partiti da, da Roma, certo. eh, che è stata diciamo, la nostra area test per diversi mesi, seguita da Milano, dopodiché Torino, Bergamo, Bologna, Firenze, Genova e Catania. 2020 chiaramente per noi è continuare a, a lanciare il servizio in nuove città e migliorare il presidio nelle città in cui già siamo operativi. Dal punto di vista del, delle nuove aperture chiaramente guardiamo con interesse tutte quelle città eh, che hanno un volume di transato interessante anche eh, di valore al metro quadro. Dal punto di vista invece del, ehm, del, del, dell'aumento del presidio nelle città la logica sarà inserire nuovi agenti immobiliari nella città, nella provincia e nelle città satellite per massimizzare chiaramente l'investimento marketing. Eh, Devo dire che da quando siamo partiti questo compito ci è stato diciamo, facilitato dal fatto che abbiamo ricevuto tantissime candidature da parte di agenti immobiliari. Abbiamo superato le mille da, dal, nel 2019, quindi sicuramente questo è stato un bellissimo feedback e un grande aiuto per, per sviluppare appunto i nuovi inserimenti della rete. Ok, benissimo. Allora Daniel, eh, intanto dico grazie per il tempo e per l'informazione che ci hai dato. Eh, per entrare in contatto con Rockagent, un appello in camera, come si fa? www.rockagent.it eh, Se sei un agente immobiliare incuriosito dalla nostra realtà e vuoi mandarci una richiesta di informazioni, c'è un'area riservata all'interno del sito dove vorrei mandare il curriculum o semplicemente eh, mandare una richiesta di informazioni, sarai contattato, partirà l'iter di, di selezione.